Ciao e ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Oggi una richiesta dall'amico Ezio, un brano del grande Renato Zero, Madam, suonato dal grande Lele Melotti. Ok, prima di tutto vediamo il groove base che comunque durante il brano presenta alcune variazioni. Solo nell'introduzione abbiamo di tre misure tre variazioni appunto di questo groove. Groove che vede il charleston in ottavi o se volete anche potete mantenerlo in quarti. Sull'uno Cassa sul battere e sul quarto sedicesimo. Sul due abbiamo sul primo ottavo rullante e sul secondo la cassa. Sul tre abbiamo primo ottavo una pausa e sul secondo ottavo un colpo di gran cassa. Sul quattro abbiamo rullante sul primo ottavo, ottavo puntato di rullante, e cassa sull'ultimo sedicesimo. Questo secondo me è il groove base. Lo guardiamo a 100 BPM. One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 come vi dicevo nel brano troveremo diverse varianti. Logicamente non sto a farvele vedere tutte, vi farò vedere appunto tutta la prima parte dell'introduzione che appunto già ne vede tre diversi, dopodiché nel corso del brano ne vedremo alcuni. Guardiamo anche il primo fill dell'introduzione e il fill che ci porterà alla prima strofa. Mi sono dimenticato una cosa importante. Nell'introduzione abbiamo diverse misure in cui Viene solo suonato un colpo di timpano sul 4, dallo spartito che avete linkato qua sotto trovate tutto, quindi tranquilli ci ha indicato proprio tutto. Fil che ci porta alla nostra introduzione con la batteria che vede due quarti di pausa, sul 3 abbiamo un colpo di tom sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo abbiamo due trentaduesimi suonati sempre sul primo tom. Io li ho indicati come trentaduesimi, logicamente può anche essere indicato con un drag, quindi un drag che poi anticiperebbe il primo colpo che troviamo sul 4. Appunto sul 4 abbiamo due sedicesimi di rullante e sul secondo ottavo un colpo di timpano feel che ci porta alla nostra strofa, vede appunto nei primi due quarti un groove, Charleston in ottavi sull'uno primo ottavo puntato di cassa e ultimo sedicesimo sempre di cassa, sul 2 abbiamo la stessa figura ma il primo colpo viene suonato sul rullante, quindi rullante con un colpo di un ottavo puntato e ultimo sedicesimo di cassa, sul 3 inizia il nostro feel, sul primo ottavo rullante e Charleston, sul secondo ottavo un colpo di Tom due sedicesimi di rullante e il secondo ottavo sul timpano vediamo tutta questa parte brano appunto che viene suonato a 115 bpm noi lo vedremo a 100 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Dopo questa parte partiamo con la strofa Primo giro che vede due differenze sui due finali Primo finale, i nostri primi due quarti sono il groove base Sul 3 e sul 4 sempre Charleston in ottavi Ma sul 3 abbiamo sul secondo sedicesimo rullante E sul secondo ottavo, quindi terzo sedicesimo, un colpo di cassa Sul 4 abbiamo rullante sul primo sedicesimo E cassa sul secondo sedicesimo 1 2 3 4 1 2 3 1 Secondo finale che vede sempre i primi due quarti con il nostro groove base. Sul 3 abbiamo sull'ultimo sedicesimo un colpo di cassa. Mentre sul 4 abbiamo diviso in ottavi: primo ottavo rullante e crash. Secondo ottavo cassa e crash. 1 2 3 4 1 2 3 1. Prima di arrivare alla seconda strofa, rivediamo il fill che abbiamo suonato in precedenza. Anche qui, sulla seconda strofa, troviamo due finali diversi. Vediamoli. Il primo, primo e secondo quarto, che vede sempre il nostro groove base. Sul 3, abbiamo un ottavo di pausa e gli ultimi due sedicesimi di cassa. Sul 4, troviamo un quarto di rullante e crash. One, two, three, four. One, two, three. Secondo finale che vede appunto sui primi due quarti sempre il groove. Sul 3 iniziamo con primo ottavo puntato in questo caso di rullante e charleston insieme. Sull'ultimo sedicesimo un altro colpo di rullante. Sul 4 troviamo due sedicesimi di rullante e secondo ottavo cassa e crash. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 passiamo al film che anticipa il nostro ritornello sull'uno vediamo cassa con un colpo di un ottavo puntato e ancora sull'ultimo sedicesimo sempre un colpo di cassa, troviamo anche un colpo di crash sul primo colpo di cassa. Sul 2, due, due ottavi divisi tra rullante e charleston sul primo, primo tom sul secondo. Sul 3 abbiamo un sedicesimo di pausa, poi sul secondo sedicesimo troviamo un colpo sempre sul primo tom. Successivamente sul secondo ottavo colpo di rullante, sul 4 troviamo primo sedicesimo sul rullante secondo sul secondo tom e sul secondo ottavo un colpo di timpano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ok, arriviamo al nostro ritornello, anche qui troviamo due giri di otto misure l'una. Noi vediamo l'ultima misura di ogni giro perché è quella che si differenzia insomma da tutto il resto. Ci sono appunto due piccoli fill che sono interessanti da vedere. Allora appunto sull'ultima misura del primo finale vediamo sui primi due quarti il nostro groove base. Sul tre troviamo una pausa di sedicesimo. Dopodiché abbiamo tre sedicesimi consecutivi che vedono rullante e due colpi di cassa. Sul 4 troviamo rullante e crash insieme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ultima misura del secondo giro del ritornello. Sull'1 appunto cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo. Sul 2 troviamo due ottavi sul rullante sul tre pausa sul primo sedicesimo e un colpo di Tom sul secondo, sul quattro abbiamo due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul timpano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ultima misura prima di rientrare nella strofa che vede appunto un altro feel. Sull'1 e sul 2 il nostro groove. Sul 3 abbiamo sul primo ottavo rullante e Charleston. Ultimo sedicesimo che vede un colpo sul primo tom. Sul 4 di nuovo due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul timpano. 1, 2, 3, 4. 1, Prima di arrivare al secondo ritornello abbiamo quattro misure che vedono all'interno due fill. quindi vediamo tutta la parte, prima misura che vede il nostro groove di base, mentre sulla seconda, sull'uno, ancora una parte di groove, quindi cassa sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo, sul due vediamo rullante e charleston sul primo ottavo. Dal secondo ottavo vediamo due sedicesimi che partono sul primo tom, sul tre sempre diviso i sedicesimi, i primi due li troviamo sul rullante, terzo sul secondo tom, quarto sulla cassa e sul quattro rullante crash. Terza misura che vede ancora il nostro groove di base, sulla quarta misura primi due quarti con il groove, sul tre abbiamo primo ottavo di rullante e charleston e gli ultimi due sedicesimi sul primo tom. Sul quattro abbiamo due sedicesimi sul secondo tom. E secondo ottavo sul timpano. Vediamo tutte e quattro le misure. One, two, three, three four. One, two, three, Passiamo al nostro ritornello che anche qui troverà un fill su entrambi i finali appunto dei giri. Ultima misura del primo finale appunto, groove di base che vede una piccola differenza sul 2 in cui troviamo sul secondo ottavo due sedicesimi suonati con la cassa. Sul 3 troviamo un ottavo di rullante e due sedicesimi sul primo tom. Sul 4 troviamo due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul secondo tom o sul timpano. Uno, due. Three, four, Secondo finale, ultima misura, altro fill, sull'1 vediamo appunto cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo, sul 2 troviamo due ottavi di rullante Secondo finale che vede sull'ultima misura il fill che abbiamo visto appunto nel ritornello precedente, quindi stesso fill di prima. Arriviamo al nostro special in cui principalmente viene suonato tutto sul charleston in sedicesimi mettendo gli accenti sul primo e l'ultimo sedicesimo, sulla prima misura troviamo appunto sull'1 anche un colpo di gran cassa e quindi insieme al crash, Sette misure che lavoreranno tutto sul nostro charleston, dopo altre cinque misure in cui con lo stesso disegno ritmico sul charleston troviamo sul 2 cassa e crash, dopodiché un'altra misura in cui troviamo un fill sugli ultimi due quarti, fill che vede sul 3 il primo ottavo solo sul charleston, secondo Suonato sulla cassa, sul 4 abbiamo due sedicesimi di rullante e un ottavo sul timpano. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, In questo special poi troviamo sempre un fill che abbiamo trovato all'inizio, prima di passare all'ultima parte che poi si sposta sul ride vediamo un ultimo fill, qui troviamo sull'uno primo ottavo puntato di rullante e charleston aperto, ultimo sedicesimo sempre rullante e charleston aperto e poi sul 2 abbiamo la stessa cosa sul secondo ottavo. Sul 3 troviamo primo ottavo sul primo tom, ultimi due sedicesimi sul rullante, sul 4 due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano. Vi suono questa misura suonando anche quella appena prima di modo che capite bene gli appoggi sul tempo. 1, 2, 3, 4, 1 parte quindi finale siamo arrivati al finale della canzone si sposta il nostro ostinato sul ride mantenendo dei colpi sui quarti i nostri groove non cambiano ma vediamo le ultime misure quindi il fill finale penultima misura che vede appunto sull'1 due ottavi di gran cassa con sul secondo sedicesimo anche un colpo di rullante sul 2 secondo sedicesimo di rullante e sul secondo ottavo un colpo di cassa sul 3 Abbiamo il fill iniziale, quindi 3 e 4 che vede appunto il fill che abbiamo visto all'inizio. Ultima misura che vede appoggi di casse crash sull'uno, sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo. Sul 2, sul secondo sedicesimo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, per questo tutorial abbiamo visto appunto i fill principali, il groove, appunto anche qui essendoci tante varianti non le siamo a vedere tutti, magari guardatele voi, se poi avete delle domande non fate altro che scrivere nei commenti qua sotto e cercherò appunto di darvi delucidazioni maggiori. Se vi è piaciuto mettete un bel like che fa sempre piacere e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Vi aspetto, ci vediamo alla prossima, buon divertimento e buon groove. Ciao!